Altri. Ora una domanda che Gianluca di solito non fa mai, eh, perché, eh, ovviamente è statifica la cosa, il perché eh, Chiara ha scritto questo libro, ovvero raccontaci cosa ti porta ad aprire gli occhi. Bella domanda. Diciamo che è nato come un gioco, nel senso che un giorno io e un'amica, che tra l'altro è la stessa che ha disegnato la copertina, che è una bravissima illustratrice, ci troviamo a chiacchierare a proposito di dove andremo a finire. Lei è un un'artista, io, io scrivo lei disegno, diciamo così, così scherzando scherzando nella più totale ironia si è detto vabbè finiamo sotto un ponte o a fare le prostitute, insomma una cosa del genere, scherzando lì eh, io ho pensato, beh, eh, volendo estremizzare le cose non è poi così ironico nel senso che eh, dare la vita per dei sogni, che sia beh, Rebecca soprattutto, che fa di tutto pur di poterli mantenere questi sogni, potrebbe portare anche a scelte davvero estreme, soprattutto se hai la sfortuna di avere anche una malattia nel momento in cui sbarchi il lunario con un mestiere normale, tipo la cameriera e non riesci a ingranare con quell'arte che non viene abbastanza apprezzata quindi da lì è nato lo spunto poi mi sono divertita molto a, ad inserire, a giocare sul personaggio come sempre quando si inizia a scrivere, a me succede sempre eh, la storia ti prende un po' la mano, i personaggi iniziano a prendere forma e eh, ti guidano un po' loro quindi inizi tu con lo spunto e poi vieni condotto lungo la strada allora, all'inizio ho voluto inserire l'arte, che è una delle mie grandi passioni, eh, stabilendo che lei fosse una, una, pittrice, una pittrice che è una scrittrice, poi ho inserito anche delle, dei racconti di film di cui entrambi sono appassionati, la poesia, che è un'altra grande passione. tra l'altro, il, il testo prende sì, il suo il, titolo, il, no? Il titolo è anche legato, tra le altre cose, ad un film che si chiama, appunto, Apri gli occhi, che poi sarebbe la versione originale di, del film che si chiama Vanilla Sky. Americano. Sì, è il remake americano di quel film e quindi vabbè giocando con tutte queste cose poi alla fine la storia ha preso mano mi ha preso la mano ha preso corpo da sé e questi personaggi hanno fatto la loro vita sotto i miei occhi quindi da un certo punto in poi non ne so niente non è colpa mia eh, una domanda eh, rispetto al dolore di cui ce ne parlavamo prima eh, voglio citare qui una frase che cito spesso giusto per ricordarmi che è una frase di Leo Ferrè che dice che la disperazione è una forma superiore di critica, per ora noi la chiameremo felicità. È una frase molto impegnativa. E volevo capire, Chiara, come autrice, come, come donna, come, come ragazza, che concetto ha della speranza? E se questa speranza, secondo te, può essere... Che, che rapporto hai col dolore? Se questa speranza si, si, si infrange contro alcuni... Contro il dolore, che ovviamente non è solo tuo, nel senso soggettivo, ma più ampio. Penso che la speranza e la disperazione siano le cose migliori che possono capitare a chiunque, entrambe. Perché la disperazione ti aiuta a crescere, e soprattutto un artista dalla disperazione crea le sue opere migliori, secondo me: dalla disperazione, dal dolore, dalle, dalle brutte esperienze che deve superare, di una sorta di crisi che ti fa rinascere. E la speranza al contrario, appena arrivi a capire che speri in, in qualcosa di meglio e vuoi costruire quella cosa migliore, la sperazione va via in genere ed è, una, è la rinascita ancora più elevata per arrivare soprattutto per gli artisti a grandi opere e a grandi fatti visto poi... che condividi, sei più Visto che condividiamo oh, comunque questo, questo percorso, questa sensibilità pure artistica, no? pure noi ogni tanto si scrive qualcosa, e, almeno a me capita, eh, sono d'accordo con te, di massimo, no? che comunque la nella disperazione, per questo citavo Volevo fare, eh, porta ad un'evoluzione no? emotivamente, intellettualmente, una persona, però è vero pure che credo sia innegabile che eh, fa sì che qualche parte di te la, la disperdige, qualche tuo frammento poi resti, resti per strada e a volte, almeno personalmente io fatico a ricomporre le parti di me che sono rimaste integre quindi tu invece come a, a riguardo come È una lotta ovviamente continua. Altre, eh, eh, è una lotta continua perché sì, la disperazione fa perdere pezzi, sicuramente è difficile, ma specialmente, beh io parlo della mia esperienza, la mia esperienza è quella di un sogno molto difficile, che è quello di fare la scrittrice in Italia, in un paese in cui attualmente la situazione non è ottima per gli artisti in genere. Eh, sì, la disperazione è anche parte della, della mia vita e eh, sì, a volte penso anch'io di perdere pezzi, però... Penso che ho la forza, forse la passione, la grande passione ti fanno ricomporre tutto cioè ricomporre dalle schegge, dai frammenti qualcosa che diventa anche più grande di quello che eri mentre eri disperato, però non è una cosa forse per tutti eh. dipende dalla persona, dalla vita, da, da troppe cose per poter ridurre il discorso visto che acquistare comunque... ah, un po' di scotch un po' di attacca <ride> ora mh, invitiamo chiara magari a leggere a fare una seconda lettura dunque qui lui fa una riflessione su di lei dopo averla conosciuta un po', quindi dopo che si frequentano da alcuni mesi. Siamo fatti della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni, scriveva molto tempo fa un impariggiabile drammaturgo e poeta. Ma cos'è questa sostanza? E siamo tutti prodotto eccellente delle armoniosi mani e del, del talentuoso cervello di un ipotetico Dio? Io credo che infine quasi tutti siamo carne e sangue e nulla più. Solo pochi sono composti dalla sostanza di cui sono fatti i sogni. Ho perso il conto delle volte a cui mi hanno dato del presuntuoso per questa mia idea, forse perché pensavano che mi mettessi in questa seconda categoria ed escludessi l'oro, ma non intendevo né l'una né l'altra cosa. Se io ho un ruolo nel mondo, il mio non è con un pennello in mano e una tela di fronte, ma con un programma della mostra tra le dita sudate e gli occhi spalancati nella contemplazione dell'opera d'ingegno altrui, «Io sto dietro i libri, non dentro. Li leggo, non li scrivo. E questo stesso ragionamento si può applicare ad ogni forma d'arte. Io non sono un essere speciale, sono solo, sono solo un estimatore di queste fortunate persone. Spesso ho sentito dire da alcuni di loro che questi talenti sono armi a doppio taglio e che è una dannazione possedere certe capacità e avere certe visioni del mondo». Io li guardava condiscendendo, non me la sentivo di dir loro che avrei dato qualsiasi cosa per avere quel talento che disprezzavano tanto e che anche solo un'ora nella loro testa mi sarebbe bastata per giustificare un'intera vita ordinaria. D'altra parte, poi, con il tempo, ho capito, anche grazie a Rebecca, che certe cose sono più complesse di quello che sembrano e che ogni vita ha le sue croci segrete e le sue sfaccettature multicolore e che, come tengo sempre a sottolineare, non sai mai cosa fanno le persone quando si chiudono la porta di casa alle spalle, specie se girano troppe volte la chiave nella serratura e si accertano che le pareti siano abbastanza spesse da contenere i loro scomodi e vergognosi segreti. Nonostante tutti questi pagati e razionali pensieri, spesso brucio l'invidia di fronte a queste persone e mi incanto osservarle nell'espressione del loro talento. Non ho potuto farlo molto con Rebecca e ho anche smesso presto di invidiare le sue grandi cap capacità per quello che si nascondeva dietro il suo sorriso e la sua quasi invisibile claudicanza e anche perché spesso la sostanza di cui è fatta l'arte è il dolore. Amo il prodotto, ma non so fino a che punto voglio crearlo se il prezzo da pagare è così alto. Io sono il resto carne e sangue, anche se mi emoziono, sorrido, piango e mi dispero per le mie piccole disgrazie quotidiane. Ma Rebecca, Rebecca era fatta della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni, senza dubbio. Un piccolo paragrafo di questo libro che inizia e finisce con Shakespeare, una frase... Cerebre, uno degli aforismi più famosi utilizzato ultimamente anche la faronea per <ride> la <sua> <ride> Giulietta <ride> purtroppo sì e invece adesso io mi permetto di fare una piccola riflessione un po' per continuare il discorso che avevi iniziato con Gianluca prima e per introdurre un'altra domanda mm, si, è, si è visto comunque che mm, ho comunque notato moltissimo io all'interno del romanzo Proprio per questa forma surreale, sia di profondità di dialoghi, ehm, cito fra virgolette, eh, c'è una fantastica intervista che uno scrittore famoso fa, Saviano, no? dice nella scrittura spesso bisogna frenare la realtà per essere credibili, nel senso che per quanto ogni cosa possa essere reale e vera, a volte quando la leggi non la vedi con i tuoi occhi puoi pensare è assurdo quello che sta accadendo e il lettore si può anche discostare e nel surreale del tuo racconto emerge una cosa chiara la prostituzione fisica di Rebecca io ho fatto una mera trasposizione su quella che può essere una prostituzione morale e intellettuale e artistica e di talento che sta vivendo un'intera generazione, che non vede assolutamente alcun tipo di appiglio che la società gli dà per poter coltivare, per poter avere un'opportunità e un'espressione. Un Detto questo, appunto, tra, fatta questa trasposizione, e visto anche tante cose che tu hai raccontato qui, eh, quanto, ma davvero quanto, di, di Chiara c'è dentro Rebecca? moltissimo io non lo so, cioè consapevolmente non... magari anche no, le Asics no, eh, sì, anche le Asics magari no, consapevolmente quando l'ho scritto non, non credevo di mettere dentro somiglianze cioè sono partita con l'idea di inventarmi questi personaggi eppure c'è tanto di me in entrambi in modo diverso eh, diciamo che per esempio il discorso che ho appena letto di, di Matteo magari a me è stato fatto nel senso che magari sono stata invidiata per qualche talento o qualcosa del genere da qualcuno eh, tutte queste cose sì, eh, anche il, il, pro, ecco, il problema di non, non riuscire a concretizzare un sogno la sua difficoltà mh, durante tutta la storia di pubblicare un libro, il suo grande sogno è un po' una cioè la difficoltà che è stata mia che però sono riuscita quindi è un po' come esorcizzare quella parte di vita in cui io ho avuto la grande difficoltà di ricevere tutte le porte in faccia, no? eh, la difficoltà di non sapere come, come muovermi, cos'altro fare per, per arrivare al mio obiettivo. Quindi c'è tanto di me. Ci sono anche tutte le mie passioni in questo libro. La pittura, io sono cresciuta in mezzo all'arte, i miei genitori fanno questo per vivere, quindi sono cresciuta in mezzo ai quadri, ai colori, tutte queste cose. La poesia, eh, i film sono tutte le mie passioni alcune delle cose che lei dice quando parla dei film sono le mie opinioni su quei film però nel totale cosa sia proprio mio il mica, dottor cosa Zivago non... ti ha il, il dottor Zivago è una cosa in... non si può sostenere il dottor Zivago è terribile, non ve lo consiglio evitate. no, evitatelo no, l'avrei visto Paul pietà Tanto ci stiamo dimostrando entrambi che il libro l'abbiamo letto <ride> bene, <ride> perché arrivare alle battute sui particolari sfido anche quelli bravi della televisione, se la televisione può.